Social Media Week a Torino, 14 capitali nel mondo collegate, 95 eventi, ogni giorno un tema, perché partecipare? partecipare, è il primo tema di questa giornata di Social Media Week di lunedì 24 settembre, abbiamo deciso di dare questo nome per cercare di esplorare quella che è la comunicazione pubblica, come la comunicazione pubblica deve innovarsi, deve cambiare, andremo a capire se è un obbligo, se è una necessità, se è solamente un hobby, quello della politica della rete, ci interrogheremo su tutto questo e capiremo se ci sono buone pratiche già attuate e quali saranno per il futuro Salvatore Perri, classe 1985, eh, grazie ai social network hai creato una startup. Come si fa impresa grazie ai social media? Beh, uh, Danter è una società che è stata fondata a marzo 2010 da 5 persone di cui la media è al di sotto dei 30 anni, uh, è attiva ufficialmente da settembre 2010, uh, si è proposta inizialmente come un'agenzia di comunicazione web, benché si è portata dietro un background legato al mondo degli eventi. Uh, con i social media ovviamente abbiamo uh, sfruttato questo megafono di comunicazione e abbiamo fatto sì che Danter potesse diventare un soggetto interessante per enti, istituzioni, aziende private e singoli cittadini. Ci ritroviamo qui oggi ad organizzare la Social Media Week di Torino insieme a Codice Idee per la Cultura e per noi un grandissimo onore. Ti propongo come hashtag il tema del lavoro. Allora a Pechino di questi giorni una notizia di cronaca in cui i lavoratori, i dipendenti della Foxconn, che tra l'altro assemblano pezzi per i tablet, urlano il loro disagio attraverso i social network. Ecco, i social media e Torino, il lavoro, come si interfacciano? Beh, come si interfacciano? Sicuramente eh, oggi eh, la ricerca del lavoro passa soprattutto e eh, per un'ampissima percentuale eh, dalla rete. La rete è uno strumento che permette di, di trovare lavoro, la rete è uno strumento che permette di eh, urlare il proprio disagio se questo eh, vi è presente. Eh, avremo noi qui a Torino eh, dei, dei panel dedicati, a, eh, organizzati dai nostri partner, che parleranno di quelle che sono le nuove professioni del web, eh, quello che è il nuovo metodo di ricercare lavoro e insomma avremo la possibilità di parlare con addetti ai lavori e addetti a, alla ricerca di lavoro eh, per capire quelle che sono le nuove pratiche migliori per sviluppare appunto questo nuovo, nuovo metodo di ricerca. Grazie, buona Social Media Week. Grazie a voi.